Ciao a tutti, con il video di oggi voglio farvi vedere una tecnica che io utilizzo a volte quando devo fare dei lavori e che penso potrebbe essere utile anche per voi. Ehm, allora, ehm, cosa voglio farvi vedere? Ehm, voi sapete benissimo quando si fa il, diciamo, la tecnica del decoupage, eh, ma non, adesso questo è un pezzo di legno che io utilizzerò per farvi vedere questa cosina, però in realtà... Quando anche attaccate della carta di riso su qualsiasi supporto la carta di riso essendo molto sottile eh, lascia un effetto molto, molto bello perché praticamente quello che c'è disegnato sulla carta di riso sembra quasi che sia dipinto alla fine e non un, un supporto di carta incollato su un oggetto. E la stessa cosa non succede quando si utilizza la carta normale perché la carta comunque non ha quel, quell'effetto trasparente che può avere la carta di riso che è quello che dà proprio quell'effetto vintage così di... che sembra un po' dipinto quindi io voglio farvi vedere come utilizzare un foglio di carta normale per ottenere più o meno lo stesso effetto allora io adesso utilizzerò uno di questi... Di, di questi fogli perché eh, ho bisogno appunto di, di, di realizzare un particolare su questo pezzettino quadrato che poi andrà su una scatola e, e quindi utilizzo questo foglio però voi immaginate questa tecnica utilizzata magari su delle foto voi avete una vostra foto eh, chiaramente non ce l'avete su carta di riso ve la stampate con una stampante laser facendo questo lavoro qua l'andate la ad incollare su un supporto di legno e vedrete che l'effetto viene molto molto bello ma vi faccio vedere come come procedere per questa tecnica allora io adesso cosa faccio giro al contrario il mio foglio e vado a mettere se lo trovo perché l'ho preparato qui vado a mettere del nastro adesivo questo è del semplice nastro da pacchi io adesso trasparente ma va benissimo anche quello marrone vado a mettere praticamente il, nas il nastro dietro il mio il disegno che voglio che voglio utilizzare quindi io vado a fare tre strisce perché così sono sicura di di prenderlo tutto mettiamo ancora una e dovrei aver preso tutto il disegno così Adesso fatemi un attimino. Ecco, l'ho già perso. No, volevo fare solo una pieghetina, non so come fate voi al nastro per evitare che la prossima volta che lo utilizzo ci impiego mezz'ora per trovare dove aprirlo, poi soprattutto questo trasparente è un disastro. Ok, ce l'abbiamo fatta. Allora, cosa faccio? Vado a schiacciare bene intanto il mio così, vedete il mio nastro in modo che aderisca perfettamente. Ok. qua cerchiamo di capire se l'ho messo bene sono un fenomeno è capace che si sì, ho preso proprio guardate appena appena la parte sotto cioè incredibile Vabbè, va, mi è andata bene su giro adesso cosa faccio questa è un'operazione che dovete fare con molta calma e eh? vado a prendere il mio nastro adesivo in questo modo facendo molta molta attenzione soprattutto nel quando iniziate a fare questo lavoro qua perché se lo fate in maniera valdestra rischiate di rompere subito la vostra carta guardate vi faccio vedere cosa sta succedendo eh. sto andando praticamente a togliere uno strato viene via insieme al mio nastro adesivo uno strato di carta Ok, vedete che è rimasto staccata al nostro adesivo e cosa è successo? Che la nostra carta, che era una carta semplice da 80 grammi, quella per le fotocopiatrice, quella per la fotocopiatrice, adesso è diventata ancora, ancora più sottile. Quindi io vado a intanto, taglio il particolare che mi serve. Io voglio metterlo così: quindi facciamo così: taglio. È un pezzo più piccolo, tanto è inutile tenere tutto questo. Ok, e adesso cosa vado a fare? Vado a bagnare con dell'acqua la mia carta. Guardate, eh? la metto nell'acqua così in modo che si bagna. Adesso la carta chiaramente è diventata. È diventata bella fragile perché comunque è sottile. Poi io preferisco prendere così un pezzettino di carta assorbente dare una passata veloce ai due lati della carta giusto per togliere l'acqua in più. Così. E adesso andiamo ad incollare sul nostro supporto. Quindi io vado a mettere la mia colla, non ho preparato il pennello ma dovrei farcela in tempi, aspettate che, mettiamola, aiuto, si è staccato il pennello, ok, quindi distribuisco bene la colla sul supporto in questo modo, E vado ad incollare la mia carta adesso io devo metterla dritta perché ho ce la posso fare? forse la mettiamo così ok passiamo la colla sulla carta Ora io l'ho fatto con la colla vinilica ma chiaramente è meglio utilizzare la colla per il decoupage perché a questo punto noi abbiamo, abbiamo della carta che è sottilissima quindi se voi, se voi utilizzate della colla troppo spessa finisce che strappate la carta invece con una colla sottile riuscite a fare il lavoro ora questa cosa qui la faccio asciugare ma praticamente vi assicuro che è come se io avessi incollato della carta di riso sul mio pezzo di legno e non il, un pezzo di carta spesso che fa spessore e, e rimane una cosa poco piacevole adesso eh, faccio asciugare e vi faccio vedere come com finisco questo particolare ora con una lima vado si fa in frettissima perché chiaramente essendo la carta sottilissima è veramente come se fosse della carta di riso quindi ci mettete un secondo vado a togliere la carta così in più ok ok e questo è l'effetto finito adesso voglio ancora faccio insieme a voi perché tanto è una cosa che che devo fare voglio mettere un po di eh, bianco bianco bianco ecco qua adesso metto un po di voglio sporcare i bordi con un po di bianco questo modo qui così ok faccio ancora qualche così qualche passata qui Ok per sporcare i bordi, così qua metterò poi un'etichetta con una scritta, ma quello lo farò dopo. Voglio solo ancora fare un piccolissimo stencil. Allora, vediamo un po': eccoci qua, prendiamo questo. Sì, lo prenderei anche se l'uscizia ecco, ce l'ho fatta ok voglio solo fare un piccolo stencil qui così allora utilizzo vabbè una pasta qualsiasi io adesso sto mettendo la Ivy di pasta giusto per dare un tocco un po in rilievo qui quindi metto la mia pasta e poi sopra questo particolare che sto facendo adesso andrò ad incollare la mia etichetta. Però lo farò nel momento in cui devo finire il mio progettino. Adesso vi volevo solo far vedere più o meno come vi viene finito. Volevo farvi capire solo come funziona questa tecnica. Allora aspettate che metto un po' bene qui. Ok. Tiriamo via un po' in più, ok. Così, perfetto. Questo a bagno qui togliamo il sovrappiù. E questa, diciamo, che è la mia placchettina di legno finita. Poi qua metterò un'etichetta quindi, qua vi assicuro che sembra che non ci sia nulla non c'è nessuno spessore di carta e la, e la cosa rimane veramente veramente carina quindi provate provate provate con le foto perché vi assicuro che con le foto si ha il, un risultato veramente bello poi l'idea di poter eh, di potersi stampare le foto che si preferisce di fare questi lavori qua sono sicura che vi interesserà e che proverete a farlo anche il video di oggi è finito e vi saluto e ci vediamo con la prossima pillola. Un bacione, ciao ciao!